Ben tornati sul nostro canale Il Mondo di Eron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si fa il Maxi Gone, un dolce che di sicuro farà impazzire i vostri bambini e anche i vostri cari. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa gustosa ricetta. Per questa ricetta ci serviranno 250 g di farina 00, 125 g di burro morbido, 90 g di zucchero a velo, 25 g di cacao, un uovo intero e un tuorlo. 5 g di lievito per dolci e infine una bustina di vanillina. Per prima cosa, per comporre il nostro bel Maxi bon, partiamo dal biscotto e incorporiamo lo zucchero assieme al burro per creare una bellissima crema omogenea. A questo punto la sbattiamo con il mixer. Mi raccomando mescolate bene per non creare grumi raggiunta questa consistenza aggiungiamo i restanti ingredienti partendo dalle uova una alla volta e le incorporiamo per bene partiamo con la seconda ora aggiungiamo la farina la volta. Mi raccomando deve essere bella setacciata. A questo punto aggiungiamo il cacao, Continuiamo a mescolare. Adesso è arrivata l'ora del lievito. Quando vedrete che il mixer farà fatica a mescolare il nostro biscotto, voi continuate con le mani e aggiungete la vanillina. E mescolate per bene con le mani. Amalgamati tutti gli ingredienti per bene, ora non ci rimane altro che prendere la nostra massa per biscotti e appoggiarla su un bel foglio di pellicola che poi avvolgeremo sul nostro impasto e lasceremo in frigo per minimo un'ora, ossia finché il nostro impasto diventerà bello duretto. Abbiamo tolto dal frigo il nostro impasto e l'abbiamo appoggiato su un foglio di carta da forno e adesso non ci rimane altro che dividerlo in due parti uguali. E iniziare a lavorare una di esse con il mattarello, fino a formare un cerchio di 26 cm. Mi raccomando ragazzi, finito il primo cerchio e continuate anche con il secondo. Abbiamo appoggiato sopra il nostro impasto la base della nostra teglia e togliamo via l'eccesso. Abbiamo appoggiato il nostro impasto con la carta da forno su una teglia e ora non ci rimane altro che bucherellarlo per bene. Fatto ciò lo metteremo a cuocere nel forno statico 240 gradi per 5 minuti. I nostri biscotti sono pronti e ora ci occupiamo del gelato. Per il nostro gelato ci serviranno 400 g di panna fresca da montare non zuccherata, 250 g di latte condensato e per chi non avesse visto la nostra di ricetta si guardi per bene il link in descrizione, 200 g di cosce di cioccolato e infine un cucchiaino di essenza di vaniglia. Iniziamo a montare la panna finché non diventerà bella corposa. Abbiamo montato la nostra panna ferma e ora aggiungiamo anche il latte condensato. Ora iniziamo a mescolare per bene. Ora aggiungiamo anche la vaniglia. e le gocce di cioccolato. Ora mescoliamo per bene. Ecco com'è venuto il nostro gelato e ora noi abbiamo messo da parte un pochino di gocce di cioccolato che ci serviranno più tardi. Ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e partiamo dal tutto con una teglia in silicone con un'apertura ad anello. Poi abbiamo preso uno dei nostri biscotti e l'abbiamo girato al contrario, quale fungerà da base per il nostro Maxi Bone. Ora aggiungiamo il nostro gelato sopra la nostra base di biscotto girato al contrario. Okay. Ora distribuiamo bene appunto, il nostro gelato su tutta la superficie della nostra teglia, per bene per benino dappertutto. Chiudiamo il tutto con il biscotto girato dalla parte bucherellata, non al contrario. Ecco come si presenta il nostro bellissimo Maxi Bon e ora non ci rimane altro che mettere il tutto in freezer per circa 12 ore. Dopo 10 ore abbiamo tirato fuori dal freezer la nostra torta gelato e ora la apriamo per bene dall'anello. Ma guardate come è venuta bene. Che bella. Per l'ultimo passaggio ci serviranno 70 g di nocciole tritate e 150 g di cioccolato fondente che andremo a sciogliere a bagnomaria. Abbiamo sciolto il nostro cioccolato a bagnomaria e ora ci aggiungiamo anche le nocciole. Che sono già state tritate. E mescoliamo per bene. Abbiamo appoggiato la nostra torta sopra una griglia e ora la copriamo per metà con la pellicola trasparente alimentare, proprio in questo modo, molto bene e l'altra metà la ricopriremo con la glassa che abbiamo ottenuto in precedenza. tutta la nostra metà della torta, aiutandoci con uno spatolino. Fatto ciò, togliamo la pellicola e mettiamo il tutto in freezer per minimo mezz'ora. Ecco come è venuta veramente l'ultimo passaggio sarà mettere un po' di gocce di cioccolato che avevamo messo da parte lungo il gelato che è rimasto ancora bianco guardate come è venuta bene la nostra torta Maxi Bon bella fatta bene golosa e ora ne mangio una bella fettina insieme a voi può bastare mm, è buonissima c'è il croccante di questa glassa che abbiamo fatto questo biscotto è buonissimo anche quello bello croccante cioccolatoso che il gelato è buono si scioglie in bocca dopo viene completato tutto da un altro biscotto Insomma, ragazzi, è veramente da provare. Come potete ben vedere, una fettina è proprio andata via. Non esiste più. Qua dentro. E ora non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia. E noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!